Thank you. Buongiorno a tutti, oggi parliamo di sostenibilità e lo facciamo presentando il ruolo e il contributo che le aziende in generale, le imprese in particolare, possono avere rispetto alla sostenibilità. E inizio con il presentare me stessa in quanto docente di Economia della Sostenibilità e di Accountability che è una forma di rendicontazione per chiedere conto e dare conto che le aziende usano nei confronti dei vari stakeholder, mi occupo di questo insegnamento come anche di economia, in senso lato classico, presso il Dipartimento di Economia, Società e Politica dell'Università degli Studi di Urbino. E da anni mi occupo di sostenibilità applicata nel mondo delle aziende per cui il tema di oggi modelli di business emergenti per la sostenibilità va a toccare il ruolo delle aziende e eh, in particolare nel loro modello di business. Andremo quindi a vedere quali sono i contributi che le aziende possono dare andando a eh, verificare che cosa il contesto socio-economico chiede alle aziende in quanto attori e protagonisti quali sono quindi le possibili strategie di intervento che le aziende possono innescare per assecondare la sostenibilità e quindi contribuire fattivamente alla sostenibilità non solo economica ma anche a quella sociale ed ambientale e concluderemo con un consiglio di lettura che possa rendere... Eh, appetibile, eh, che possa incuriosire, che possa permettere anche di approfondire e di entrare in questo mondo che tocca da vicino tutti noi, in quanto le aziende sono compagni di viaggio, partner istituzionali di tanti progetti e hanno un ruolo centrale rispetto alla sostenibilità, per cui le parole chiave saranno società benefit, beneficio comune, impact assessment e stiamo parlando di aziende e di imprese, per cui l'obiettivo di sviluppo sostenibile ricompreso nell'Agenda 2030 è il numero 9, che infatti ha a che fare, ha come riferimento principale, le imprese, le innovazioni e le infrastrutture. Ora, la prima domanda, che cos'è la sostenibilità nei modelli di business? Come può esprimersi la sostenibilità attraverso l'attività aziendale? Noi sappiamo che le aziende hanno tutte una mission, normalmente le aziende hanno per obiettivo quello di sopravvivere e di svilupparsi mantenendo una sostenibilità economica che le consenta loro di svolgere la propria attività nel medio e nel lungo termine e questo lo fanno raggiungendo delle performance che sono in primo luogo delle performance elevate in termini economico finanziari, quindi parliamo di risultati economici in termini di utile, in termini di fatturato, questo però non basta questo non basta perché in questo modo attraverso il perseguimento di obiettivi di tipo economico finanziario le aziende perseguono soprattutto gli interessi di una categoria di portatori di interessi che, sono, che è rappresentata dagli azionisti, i cosiddetti shareholder e quindi dagli investitori e dai proprietari. Negli ultimi decenni, sempre più spesso con raccomandazioni emanate da organismi internazionali, da organismi eh, dei singoli countries, dei singoli paesi, alle aziende in maniera soft, quindi attraverso una serie di normative, non propriamente rappresentate da leggi ma da raccomandazioni, quindi le cosiddette soft law, è stato chiesto di rivedere questo modello di business incentrato su una missione Orientata prevalentemente a risultati economico-finanziari. Quindi, cos'è la sostenibilità dei modelli di business? È la risposta che le aziende possono dare inglobando la dimensione sociale, la dimensione ambientale nelle loro eh, attività e quindi anche nei risultati in termini di performance sociali e ambientali e di impatto sulla società, sull'ambiente inteso sia in senso environmental ma anche sociale, in cui svolgono la loro attività. Di fronte a questa domanda, quindi come entra la sostenibilità e cosa può significare la sostenibilità nel fare azienda, c'è una risposta molto forte, molto precisa, che è rappresentata da un modello di business particolare che è quello delle benefit corporation, delle società benefit e delle B corp, che non sono un nuovo, una nuova forma giuridica ma corrispondono a un nuovo modello di business che incorpora la sostenibilità nella propria strategia per cui la missione di queste aziende diventa, accanto a quella di realizzare obiettivi economico-finanziari, di Produrre dei benefici in termini sociali e ambientali di ordine comune, di ordine, quindi benefici diciamo, generali insieme a benefici particolari per alcune categorie di portatori di interesse che possono essere i dipendenti, i clienti, i fornitori, la comunità locale e la comunità più generale. Quindi si tratta di un modello di business più evoluto che è fortemente auspicato eh, a livello globale per cui sta mettendo eh, in, eh, alla prova eh, quelle che sono le premesse del modello capitalistico tradizionale per cui abbiamo numerosi studiosi anche in un'ottica interdisciplinare, non solo economisti come Schiller che voi vedete qui nella foto, che sostengono quanto il, le benefit corporation, quindi le aziende che incorporano questo modello di business, siano più profittevoli e quindi non solo ottengono performance economiche importanti ma hanno la capacità di generare degli impatti di cui l'agenda 2030 ha bisogno perché contribuiscono a raggiungere quegli obiettivi che sono previsti. Ora, questo fenomeno non è un fenomeno di oggi, è già un fenomeno che si sta manifestando da oltre un decennio ed è un fenomeno che vede trasformarsi radicalmente la finalità dell'azienda perché avvicina in qualche modo il mondo del for profit, quindi le aziende orientate al profitto, con, che la, con quella missione che da sempre i protagonisti del terzo settore, quindi del non profit, hanno messo in campo. Quindi è una forma diciamo, di ibridazione hybrid, del modello di business che diventa così integrato e completo perché incorpora i pilastri della sostenibilità, che è un concetto e ha una declinazione che deve essere multidimensionale. In questo percorso che ha portato allo sviluppo di questo modello un contributo importante è stato svolto proprio da una organizzazione non profit che è B-Lab, che è l'organizzazione che ha consentito la divulgazione sul piano eh, conoscitivo, sul piano scientifico, ma anche su quello operativo di questo modello di business, per cui è un eh, ente eh, non profit, un'organizzazione che ha eh, divulgato la conoscenza del fenomeno di questa possibilità a partire dagli Stati Uniti in tutti i paesi poi del mondo e abbiamo un capitolo Bilab in Italia perché è frutto del rapporto della contaminazione che Bilab ha generato con un'azienda italiana di cui parleremo poi che si chiama Nativa. Che è la pioniera nel modello delle benefit corporation in Italia e che sta tuttora contribuendo a diffondere questo modello di business anche perché è l'ente terzo certificatore di questo nuovo eh, orientamento al fare impresa. Ora, questa risposta, questo modello di business sostenibile parte dalla necessità di contrastare il dilagare di un modello di impresa che ha generato molti problemi a livello ambientale, a livello sociale, oltre che economico. E quindi la domanda è come si diffondono eh, questi modelli di business? Si possono diffondere fondamentalmente attraverso due percorsi che sono concomitanti. Da un lato attraverso l'introduzione di specifiche leggi in America i vari stati americani sono oltre 30 quelli che hanno già legiferato introducendo il modello della benefit corporation, quindi attraverso la legislazione. In secondo luogo, l'altro percorso è quello della contaminazione positiva, cioè della diffusione di buone pratiche, perché le aziende eh, benefit corporation contaminano le altre. Quindi Bilab in questo ha un'azione divulgativa che contribuisce a divulgare sia attraverso il sito sia attraverso una serie di eventi realizzati su scala globale e nei vari paesi la, eh, i benefici, le possibilità di utilizzare questo modello. Quindi in Italia cosa è successo? L'Italia è stata il primo paese europeo e il primo paese nel mondo dopo... Eh, stati americani ad aver introdotto una norma, la legge eh, sulle società benefit che corrisponde eh, ad una serie di articoli contenuti nella legge di stabilità del 2016 con i quali è stata introdotta la possibilità che le aziende nello svolgimento della loro attività economica possano inserire nello statuto quindi espressamente la finalità, accanto a quella di raggiungere un profitto, ma di generare un beneficio generale o particolare. A favore di chi? Delle persone, delle comunità, dei territori. Ecco, questo beneficio comune diventa si concretizza nel perseguimento di azioni di effetti positivi, nella riduzione di effetti negativi sul piano ambientale, sul piano sociale. Quindi il beneficio va direttamente a quei portatori di interesse che sono rappresentati dalle persone, da, dal, quindi dai fornitori, dai finanziatori, dai creditori, dai dipendenti. Ora, come si dimostra la sostenibilità del modello di business che è una società benefit perché questo è il nome attribuito nella nostra legge a questo modello di business. Come si dimostra? Si dimostra misurando l'impatto dell'attività aziendale rispetto all'ambiente, rispetto alla comunità locale, rispetto ai dipendenti e in termini di governance, di una migliore governance perché nel momento in cui per statuto sociale un'azienda si impegna a raggiungere dei benefici anche sociali e ambientali accanto a quelli economici è come un patto sulla missione che impegna chi governa quell'azienda. Lo deve esternare, lo deve dimostrare, la dimostrazione viene fatta misurando gli impatti producendo quindi una valutazione attraverso l'utilizzo di questo Benefit Impact Assessment che è uno strumento per misurare l'impatto su questi quattro fronti. Lo strumento è reso disponibile gratuitamente proprio da Bilab. C'è una complessa metrica, eh, un complesso sistema di misurazione per arrivare a quantificare in termini di punteggio il livello che consente di attestare che siamo di fronte ad un modello di business sostenibile, quindi di fronte ad una eh, società Benefit o ad una B Corp, quando il punteggio supera gli 80 punti su una scala di 200. Ora, <coughs> quali sono le possibili strategie di intervento, ovvero quali sono queste aziende che possono candidarsi a diventare società Benefit e o chiedere la certificazione eh, per diventare B Corp certificata. Nel nostro paese possono diventare società Benefit, B Corp e acquisire poi lo stato della certificazione se si supera la soglia degli 80 punti, tutte le aziende che sono previste nel nostro codice civile quindi for profit ma anche società mutualistiche quindi parliamo di società per azioni, di società responsabilità limitata di società in accomandita, quindi società di persone società di capitali di tutte le dimensioni e di tutti i settori Ora questo modello di business che viene eh, attestato, verificato nella sua capacità di generare impatti positivi viene anche comunicato perché Perché le società benefit e così come anche le B Corp sono aziende che vogliono comunicare il loro valore attraverso una rendicontazione, quindi in aggiunta al normale bilancio in termini economico-finanziari previsto dalla normativa, devono produrre una relazione sul perseguimento del beneficio comune che viene allegata al bilancio, viene pubblicata sul sito internet, sono sottoposti ad un controllo da parte dell'autorità garante della concorrenza e quindi c'è anche un'azione di monitoraggio eh, e di sulla concordanza fra quanto viene comunicato e quanto viene dichiarato e quello che viene realizzato. Dove troviamo gli esempi di... Ehm Società o imprese rigenerative perché appunto contribuiscono a rigenerare il nostro contesto generale e particolare. Ne abbiamo tantissime e ci sono. Mh, troverete nella presentazione e nella sitografia i siti a cui è possibile accedere per avere informazioni sulla società benefit, sulle B-Corp certificate. Qualche esempio per fornirne anche lo spunto eh, sulla possibilità anche di considerarle come delle best practice vengono da Nativa che già dal 2013 quindi prima della norma in Italia è diventata la prima B Corp certificata italiana ed è partner di questa B Lab dell'ente che promuove il movimento delle B Corp tant'è che ha collaborato alla redazione della legge sulle società benefit che è under revision nel senso che è una legge che per poter consentire sempre più ad aziende anche più grandi di acquisire con la modifica dello statuto la, lo status e arrivare quindi al modello della società benefit richiede qualche modifica eh, per gli aspetti che riguardano anche la responsabilità degli amministratori ed altri aspetti di rilievo. Un ultimo esempio che mi piace eh, condividere è quello di un'azienda grande eh, perché è una delle considerazioni fatte in merito a questo modello di business ma è un modello che interessa soprattutto aziende piccoline, non è vero, sempre più spesso aziende grandi, anche aziende quotate stanno valutando o hanno già eh, realizzato il passaggio a società benefit, abbiamo oltre a quelle qui indicate per esempio Illi, eh, integrando nel loro statuto quindi modifica statutaria in sede notarile con finalità specifiche, considerando il settore farmaceutico a cui Chiesa appartiene, in questo caso sono state inserite delle finalità di beneficio specifico proprio indirizzate ai pazienti, alla comunità e ai dipendenti. Questo ecco per dire che. È un modello assolutamente proponibile e replicabile in tutti i contesti dimensionali e quindi vi augurerei una buona lettura attraverso la visione di questo volume che parla proprio delle nostre aziende di eh, Italy in cui si trovano esempi dei flash sui vari modelli e sui percorsi di queste aziende. Quindi buongiorno e buona lettura a tutti, vi ringrazio tantissimo e mh, spero che troviate gli approfondimenti interessanti. Arrivederci.